Eh, volevo iniziare con hangout facendo lo streaming invece inizio con youtube perché è più facile dal cellulare allora come dire questo argomento me lo ha ispirato il nostro amico eh, non vorrei sbagliare il suo nome Lolo lalo, questo argomento del quale tratteremo oggi, cioè secondo voi viviamo in democrazia? Aspetto le vostre risposte perché l'altra volta parlando del risultato elettorale anzi opinando sulle elezioni non so se era il live sul risultato credo che no che io non ho non ho fatto un live sul risultato elettorale e quindi eh, o oh sì se, se mi sbaglio mi correggo. Eh, però post elezioni si sì, ho fatto un video eh, 21 ore fa eh, post elezioni politiche 2018 ora tutti commentano i risultati ecco adesso faccio un video eh, domandandovi se secondo voi viviamo in democrazia perché già si era sfiorato il tema del fatto che possiamo vivere o no in democrazia parlando di quello che era successo nelle elezioni e quindi adesso che metto il settaggio e eh, vabbè non mi va tanto qua così e sta già messo bene le cartelle di riproduzione le metto dopo vabbè tanto ci avrò tempo dopo di allora dicevo il dubbio può venire sul fatto che se viviamo in democrazia o no il semplice fatto che sul piano economico per esempio uno guadagna la sua pensione il suo stipendio il suo salario il, il suo reddito eh, ai suoi soldi bene appena gli entrano in banca gli li tassano soprattutto se non è un libero professionista poi eh, youtube mi ha detto che forse la qualità dell'immagine può essere bassa con questo cellulare. Quindi significa che in futuro forse non potrò fare più i live streaming. Poi uno va a spendere i soldi e paga l'IVA dappertutto quando io compro dell'acqua minerale, ma perché devo pagare l'imposta sul valore aggiunto se non la non la vado a rivendere l'acqua? La deve pagare il negoziante, il centro commerciale il supermercato l'ipermercato il maggiorista ma non io quindi economicamente economicamente parlando non viviamo in una democrazia i soggetti più forti scaricano le loro spese le loro tasse tutto su di noi piccoli consumatori ma dal punto di vista politico oltretutto eh, noi scegliamo i nostri rappresentanti tanto fra l'opposizione come fra le forze della maggioranza che poi magari le parti si invertono ma chi decide chi deve fare opposizione chi decide chi deve andare a, a, ai partiti di maggioranza chi decide chi deve entrare in un partito eh, perché non è che tutti noi possiamo entrare nella vita politica perché si deve fare tanto tirocinio eh, i partiti sono delle lobby sono delle caste quindi eh, viviamo in una specie di matrix io già questo l'ho detto in un altro video forse metterò il link qui sotto ma cercate nel mio canale matrix e vedrete che io parlo e se qualche anno fa forse un anno fa più o meno perché c'è stata la ricorrenza in Facebook che mi hanno detto questo tuo post l'hai pubblicato un anno fa, non so se qualche mese fa o in questi giorni. E parlo proprio della matriz politica che c'è sempre stata in Italia. Chi programma l'opposizione? Chi stabilisce qual è il disegno dell'ufficialismo del, della maggioranza al governo? Chi decide? E le sorti del paese quali devono essere? Capito? C'è sempre qualcuno che compie con degli oscuri disegni e... ed è tutto prestabilito. La nostra vita è programmata per quello che si è tanto diffuso: il calcio che è l'oppio delle masse che negli anni '60 e '70 si sono ammazzato un mucchio di persone perché c'è infiltrata la politica dentro anche lo stragismo di stato per dividere le persone fra estrema destra e estrema sinistra che poi lottavano tutti contro il sistema e il sistema sfruttava questa violenza per tenere la maggior parte dei cittadini eh, prigionieri della paura la strategia della tensione del terrore in questo modo non si contestava il sistema che serviva a salvare la gente dallo stragismo dalla violenza di piazza dalle bombe dalle versioni di destra e dalla sovversione di sinistra ma sotto sotto c'erano i servizi segreti che dicono manipolassero tanto l'estrema sinistra come l'estrema destra che forse non si rendevano conto loro stessi di essere pedine di un gioco più grande di loro allora in quegli anni si sfruttava la strategia della violenza della tensione per dividere la gente poi soprattutto con la caduta della cortina di ferro dell'unione sovietica è venuta fuori nel 92 91 tangentopoli mani pulite per rinnovare il vecchio apparato politico e allora è cambiato tutto e non è cambiato nulla perché è continuata la corruzione e chi stabiliva più chi doveva stare l'opposizione e chi doveva fare maggioranza di governo o coalizioni di governo e poi è caduta la seconda repubblica sotto il peso degli scandali che hanno fatto cadere anche il pentapartito della prima repubblica e si continua oggigiorno a a più non posso mi sembra che già dovremmo stare nella terza repubblica con gli stessi scandali ma come ho detto nel mio scorso live andatelo a vedere perché non mi va di rileggere la rivista viviamo in una democrazia rappresentativa che noi eleggiamo i nostri rappresentanti tanto all'opposizione come al governo tanto nei comuni come a livello nazionale e regionale nelle amministrative che poi se li incontri per la strada ti dicono badi e che lei non sa chi sono io bella prova bella roba però voglio dire che ne penso del risultato di queste elezioni e non lo so mica non lo so eh, bisogna vedere perché l'importante è la stabilità nel paese sappiamo che tutti i politici una volta che arrivano al potere sono tutti uguali roma ha pagato le spese delle amministrazioni precedenti ma comunque il problema della politica rimane la raggi non è riuscita a risolvere il problema degli sversamenti dei, dei eh, della spazzatura delle discariche eh, rimangono i tombini tappati. Allora non è un problema di chi va al governo o di quale partito o di quale candidato, è un problema strutturale della politica e dell'amministrazione pubblica italiana. In sé la burocrazia non sarebbe una cosa cattiva, ma è cattiva quando è eccessiva ed è male amministrata. Capito? Lì diventa cattiva la burocrazia ma io mi chiedo quindi viviamo veramente in una democrazia o pensiamo di essere liberi attraverso il voto e il referendum di scegliere ed imporre la nostra sovrana volontà perché poi vogliono trasformare il voto di carta che tu vai a votare di persona in un voto elettronico. Ma questo non solo in Italia e 5 Stelle, in tutto il mondo. Ma veramente ci fidiamo? Se anche nella molto affidabile YouTube cambiano a volte le statistiche delle riproduzioni dei video e delle monetizzazioni, te immagini che possono fare i politici al governo o quelli dell'opposizione se votiamo informaticamente quindi eh, come dire eh, sono tanti temi di cui si può parlare e io ogni tanto me ne perdo qualcuno però se vi piace questo video se vi piace questa argomentazione se volete che io continui a parlare di questo tema mi raccomando commentate questo video quando eh, non sarà più in diretta, dategli like, come già grazie. Tre persone mi hanno dato like, commentatelo per accendere delle discussioni sotto il video e condividetelo perché altri si, si possa aggiungere a questa discussione. E quindi mi veniva in mente che viviamo in una matrix, cosa che ho detto un anno fa circa. D'altra parte, voglio dire, se l'accesso fosse diretto di tutti i cittadini sarebbe un problema per il sistema politico, ma poi con il referendum, che è lo strumento più diretto e più democratico, a parte qualcuno tipo eh, il divorzio, la contraccezione, l'aborto, il 90 per cento dei referendum in italia storicamente guarda quello sulle trivellazioni non ha raggiunto il quorum poi la gente si lamenta degli sversamenti di petrolio che distruggono le coltivazioni e rovinano il turismo balneario nel mare ma tu sei andato a votare sei addirittura andato a votare per il sì accettando le trivellazioni no non hai votato né sì né no. Quindi, caro mio, hai accettato che tutto andasse avanti come prima senza neanche prenderti la tua responsabilità di accettarlo. Adesso sei libero di protestare contro le trivelazioni. Mai ma fatto cadere il referendum senza dargli quorum, in modo che eh, si siano spesi dei miliardi di euro per niente. Comunque ti lamenti, se, se, se avessero tolto le trivelazioni, ti lamentavi, adesso che le trivelazioni continuano ad andare avanti, ti lamenti. Non è questa la forma nella quale ci si deve comportare. Però, eh, quando noi abbiamo votato al referendum ed è passato, per esempio, la difesa della costituzione della Repubblica Italiana, che eh, eh, Roberto Benigni ha fatto. Un programma una serie di puntate che gli hanno dato 12 milioni di euro credo la più bella sei tu difendendola quando il governo di destra nel 2012 o 2011 la voleva cambiare la costituzione consiglio berlusconi tanti anni fa poi nel 2016 se non mi sbaglio gli hanno chiesto di fare appena qualche episodio introduttivo hanno ritrasmesso lo stesso serial perché faceva denaro ma lui ha fatto una premessa dicendo che la, la costituzione italiana è la più bella del mondo però si può cambiare come dopo quattro eh, anni circa ha cambiato idea. certo gli hanno dato non so se altri 12 milioni di euro o 200 mila euro per fare del, de, uno o due episodi introduttivi nei quali diceva che eh, la, la non so mi sono sbagliato prima a dire la, la divina commedia la costituzione della repubblica italiana si doveva cambiare per farla ancora più bella lì abbiamo votato no ma ancora ci sono delle forze politiche tanto di sinistra come di destra che la costituzione della repubblica italiana la vogliono cambiare addirittura anche i pentastellati la vogliono cambiare eppure il voto referendario è stato chiaro la finanziazione pubblica ai partiti abbiamo votato no e in qualche modo li continuano a finanziare fatto sta che dopo il referendum nel quale si è votato no alla finanziazione pubblica dei partiti è scoppiato lo scandalo che nella margherita si sono mangiati il denaro vestendosi in una festa da porci da gladiatori eccetera eppure la margherita era già un partito era extraparlamentario parlamentario perché non lo ha votato più nessuno eppure avevano gli avevano dato fino a quella data 12 milioni di euro in rimborsi elettorali e in altre cose e non era più un partito parlamentario né nella camera dei deputati né nel senato capito i partiti anche quando escono fuori ci saranno di sicuro delle sedi a cateste il gandolfo della democrazia cristiana sono finanziati con denaro pubblico eppure la democrazia cristiana non esiste più perché esiste l'udc e le sedi storiche della democrazia e mista democrazia cristiana in italia continuano a essere finanziate lorenzo parenti ciao come stai secondo me da quando esiste la seconda repubblica viviamo in democrazia c'era la DC che pur di non far vincere il PCI ha concesso privilegi a chiunque, aumentando enormemente il debito pubblico. Buona teoria, ciao. Dream Man, come stai? Comunque, resta il fatto che i privilegi alle caste eh, politiche, i privilegi eh, ai, part ai partiti ai politici che ti si chiama in italia partitocrazia continua ad andare avanti e noi votiamo per eh, dei referendum che se passano il quorum se ne infischiano caro lorenzo ecco appunto dream man viviamo in democrazia cos'è una barzelletta quando i referendum superano il quorum, non li rispettano. La finanziazione pubblica dei giornali, abbiamo votato eh, contro eppure continuano a essere finanziati. Eh, abbiamo votato eh, contro la finanziazione pubblica dei partiti, continuano a essere finanziati. Prima ho fatto l'esempio della Margherita. Ormai non era un partito votato dalla gente eppure si sono mangiati 12 milioni di euro in festini, eh, c'è una sede a Castel Gandolfo, storica della Democrazia Cristiana che continuerà a essere foraggiata di denaro pubblico, chissà quante sedi ha in tutta Italia. Che, in pratica, è l'UDC di Casini che va un po' a destra, un po' a sinistra, un po' rimane al centro. certo magari le cose sono migliorate dai tempi della prima repubblica adesso i politici possono essere corrotti senza nessun pudore fatto sta che prima eh, rubavano per fare politica come bettino crazi per finanziare i partiti prendevano le tangenti poi nella seconda repubblica che per me è finita eh, hanno cominciato a rubare attraverso i partiti ma adesso se viviamo in una terza repubblica eh, sono più sfacciati rubano direttamente ai partiti come è successo nel caso della margherita e dicevo ci danno quella stretta e necessaria libertà per farci credere liberi o siamo veramente liberi perché per esempio eh, assieme alla pensione a molte persone non arriva più il modulo del 4 per 1000 e dell'8 per 1000 non so come si chiamava quindi significa che si è votato contro il finanziamento pubblico della chiesa. E adesso, dopo anni, è ritornato in voga che lo stato finanzi la chiesa. Del resto, se non c'è trasparenza nello stato italiano, non c'è neanche trasparenza nello stato pontificio. Dal 2013-2012, che ha assunto Papa Bergoglio, perché eh, nella modernità per la prima volta si è ritirato un papa con vita, eh, Bergoglio ha promesso di fare chiarezza nello Iore. Ancora non è successo nulla. Tante indagini, tante investigazioni, eh, tanti documenti trafugati. Non si sa con quale interesse, lo yor continua a essere un ente molto scuro, eh, non ti scordare che i primi eh, azionisti finanziari di Wall Street sono quelli dello York, e poi i primi proprietari di beni immobiliari nel mondo e eh, sono quelli del Vaticano della città pontificia, quindi, come dire, eh, Adesso sempre mi chiedono questa parte qua, eh, di, mi dicono eh, inizia i live come che tempo che fa. Allora sono le 21 e 29 per lo più nuvoloso di martedì, io la data proprio di martedì 6 marzo eh, 2018 roma chiaramente fanno 51 gradi fahrenheit 11 gradi centigradi precipitazioni 0 eh, 10 per cento quindi non so se pioverà il 10 per cento o ci sono solo il 10 per cento di probabilità che piove umidità 94 per cento vento a 10 km orari a ah, meno male me l'hanno messo eh, in chilometri si vede che mi avranno ascoltato perché sempre mettono in miglia per ore ma io non so quante miglia per ore sono allora me l'hanno messo in chilometri questa volta si vede che ascoltano quello che uno dice nei video e mi hanno ascoltato che casino c'è lag e eh, lo so purtroppo io mi filmo wifi col mio cellulare infatti la risoluzione poi sarà di 360 una porcheria del genere allora come dire così faccio questa live fino a che mi passerà l'ispirazione perché non ne voglio fare un'altra a me non lagga si vede bene grazie lorenzo parenti ho voluto iniziare con hang out dal cellulare il live ma era un casino e siccome io ho una webcamera del 99 fare Hangout out dal computer sarebbe venuto una cosa bruttissima allora eh, purtroppo c'è solo 2600 ore di visualizzazione da che è iniziato l'anno e il 20 febbraio mi hanno tolto la monetizzazione io non chiedo denaro come gli altri youtubers non ho la paypal anche perché non ho un conto bancario quindi vi chiedo per cortesia guardate i miei video più visti e condivideteli e condividete ogni mio video che vi piaccia, ne ho fatti tanti, soprattutto cercate Sant'Enchan vi parla e, mm, e parla di questo guardate i video dall'inizio eh, perché ho fatto tanti video parlando così a caso a cavolo di cane, su, eh, li ho fatti con, con il cuore quei video. Poi eh, sono cinque anni che sto più di 5 anni allora mi sa che è un problema del mio telefono forse dreamman forse è un problema del wifi grazie per l'info eh, non ti preoccupare di eh, grazie a te di seguirci di essere con noi adesso siete in tre e due che mi chattate chi sarà il terzo anonimo forse sarà l'anonimo genovese l'anonimo veneziano io li condivido su WhatsApp, ma la maggior parte dei miei amici non segue la politica. Ah, bene, non ti preoccupare, eh, Lorenzo Parenti. Eh, io ho molti video, cerca nelle cartelle di riproduzione del mio canale perché c'ho eh, 4 o 5 cartelle di riproduzione. Adesso vado a vedere perché io stesso me ne scordo. Eh, playlist. Eh, purtroppo non si può far aprire un'altra finestra allora ciò eh, i miei video messaggi ai miei sostenitori poi ciò video bitacora del capitano sant'enchan poi ciò vari tutorials dove addirittura ho caricato due video nei quali ballo la rubrica letteraria ecco a voi i miei libri preferiti C'ho 46 video nel regno animale. 46 video nei quali ho registrato molti dei video dei miei cani. Poi c'ho tutorial di gastronomia casareccia. Poi c'è un'altra sono 69 video, poi c'ho 5 video. Tutorial di idraulica domestica. Poi c'ho 4 video le di di Sant'Enchan e poi c'ho video che non sono miei ma c'ho eh, una lista di riproduzione di 15 video del grande e mitico Giorgio Bracardi. Quindi se tu vuoi consigliare dei miei video, eh, caro Lorenzo Parenti, e eh, puoi consigliare eh, i miei video di musica, la trap non so che cos'è. Ho parlato sul calcio, cerca nel mio canale calcio, vedrai che ho parlato del calcio quindi se ai tuoi amici interessa il, la, la danza e il calcio cerca nel mio canale dance in inglese e eh, calcio e io ho parlato dei mondiali di calcio ho parlato del calcio ho fatto dei video parlando del calcio e quindi potrai per whatsapp condividere i miei video eh, allora eh, cos'è la trap eh, poi è un mondo alla rovescia è stato bisogna avere tanta pazienza dice dreamman la trap è tipo rap ma più figo la rap spinto un po più volgare e quello io ho fatto dei video ballando trap ma ho anche eh, cantato ho fatto due canzoni una di hip hop e una di eh, rap quindi mi raccomando cercate nel mio canale cercate eh, per esempio vi do eh, un titolo purtroppo qua non riesco a copiarlo eccolo l'ho copiato copia cercate questo ti cercati questo titolo e poi condividilo poi ho fatto anche questo video è uscita una di più scusate poi eh, per quanto riguarda la trap il rap, eh, devo mettere vi do il titolo ecco qua metto solo come inizia il titolo perché poi lo cerchi e lo trovi eh, grazie grazie infatti l'intento è umoristico grazie lorenzo parenti sì, sì, gli ho visto tutti quei video, fanno molto ridere. Ah, bene, allora hai anche ascoltato i due che sono solo cantati, eh, come anche quest'altro, un freestyle. gli avete visti anche eh, quei video dove ballo no eh, quelli che ho caricato già eh, più di 5 mesi fa eh. ecco diffondete quelli se gli interessa la musica diffondete qua vi lascio un titolo Grazie, dream man, mettono di buon umore vero. San, grazie, grazie, molto gentili. Lorenzo Parenti, secondo me, per far esplodere il canale dovresti fare reazioni a, a canzoni rap. Ah, sì, come quello che fa un tassista romano di Instagram che ascolta Vasco Rossi e gli risponde. È raro vedere una persona over 40 fare questi video e avresti tantissimi viewers anche se non conosci il genere anzi a maggior ragione sì sì infatti io eh, eh, ballo o canto come se non avessi il senso del ridicolo no come se fossi serio che mi metto e eh, in effetti faccio del mio meglio per ballare bene però sì sì devo fare Soprattutto lo devo fare in Instagram. Eh, mi ricorda un amico che ho di Instagram che è un tassista romano e che lui mette Vasco Rossi e eh no, no, non è possibile, fa. E Vasco Rossi in una canzone fa, scusa mio amico, eh, ho sgozzato il tuo figlio pensando fosse un coniglio. E Vasco, eh, questo tassista romano gli fa, oh, ma va cediano con le droghe gli dai le vai giù di brutto beh sì devo devo fare qualcosa parodistico perché purtroppo ho fatto ultimamente dei video che voi potete vedere che a me piace molto di parlare di, di video di, di video sì ma anche di libri soprattutto di libri ebbene un, eh, un video sui libri che ho fatto di rheinis 14 views in un mese altro video sul rai su un libro di rai Nish, 12 views in un mese un altro video che ho fatto sul libro di rai Nish, 16 views un altro libro che un altro video che ho fatto su un libro di vimala takar il mistero del silenzio 21 virus qui 55 views ma perché parlavo di eh, così a caso eppure ho parlato del con un tablet economico ho fatto un video di bassissima risoluzione anche se gli ho dato formato 720 x 1280 che è il formato nativo del tablet sulla chiusura del canale di matteo montesi è venuto il 15 febbraio io il video l'ho fatto a mezzanotte di quel giorno circa 1300 visualizzazioni poi 963 visualizzazioni quando ho parlato della chiusura del suo secondo canale e ho avuto per l'electronic dance più di 1100 visualizzazioni e gli altri video hanno ottenuto sulle politiche un video in inglese 70 50 40 visualizzazioni 110 visualizzazioni parlando di nuovo della chiusura dei canali di youtube allora lorenzo parenti ma non balletti o parodie anche video serie dovreste ascoltare le canzoni e commentarle anche negativamente se non ti piace lorenzo parenti l'unico piccolo problema è che ci potrebbero essere problemi legati al copyright infatti dovresti fare tagli appositamente modificare leggermente l'audio vero dice dream man lorenzo parenti c'è un canale che si chiama un arcade boys che fa esattamente questo se vuoi prendere spunto per quanto riguarda i diritti d'autore purtroppo youtube mi ha tolto la monetizzazione perché non ho le 4000 ore di views quest'anno ne ho solo 2006 quindi sono libero di caricare qualsiasi contenuto senza il copyright un'altra cosa che ho caricato dei video con la musica che ho preparato per instagram alcuni di loro non me li non me li monetizzava alcuni mi riconosceva una monetizzazione parziale ed altri me li monetizzava per intero quindi io non vedo l'ora di recuperare la monetizzazione però a quanto ho capito non ci sarebbero da, da ultimamente dei problemi di copyright se tu il video che carichi con la musica non lo monetizzi ma da, da ultimamente non è che ti fanno cancellare la parte del brano musicale o ti fanno rimuovere il video o ti denunciano ti dicono semplicemente forse che non monetizzi il video se c'è un audio o un video di altri per quanto riguarda i miei video come questo vediamo se in descrizione c'è eh, come potrete vedere sono tutti caricati i miei video eh, ve lo lascio qua in common creative attribution li, license cioè e voi potete utilizzare i miei video per fare altri video brani dei miei video o la totalità dei miei video sta a voi scegliere potete fare una parodia con i miei video potete usare eh, tematicamente i miei video cioè io dico qualcosa di un argomento e voi sfruttate quella parte tanto tu comunque ci parleresti sopra quindi non dovrebbero toglierti il video se non hai a prescindere la monetizzazione non avresti problemi però ti ripeto i miei video sono in common creative eh, attribution quindi voi se fate dei video ed utilizzate i miei video l'importante è che menzionate da dove li avete levati i video cioè dovete citare il mio canale con il link dovete citare il titolo del video il suo link o i titoli dei video che utilizzate miei. Con il link andate a guardare. Ed io ne, di video ne ho fatti tantissimi. Quindi, come dire, anche a tutte e tutti voi che mi guarderete dopo che io finisco la diretta, potete utilizzare i miei video. Basta che in descrizione mettiate il nome del mio canale, il link del mio canale il titolo del video che avete utilizzato potete fare delle parodie dei miei video come per esempio ha fatto il grande eh, uh, Christian Ice con i vari mostri del tubo io sono aperto alla collaborazione perché nella collaborazione c'è crescimento poi magari eh, questo lo, mi, lo dico agli youtuber piccoli che io ho più di mezzo milione di visuals e più di mezzo milione di iscritti al canale potranno accrescere il loro canale e lo dico agli youtubers grandi se mi vogliono fare un favore per farmi ridare le monetizzazioni di utilizzare i miei video e eh, andare a, a, a prendere dei brani dai miei video dei temi che vi interessino però caro amico Lon, Lorenzo Parenti cerca nel mio canale calcio troverai tantissimi video ecco che io nei quali io parlo di calcio eh, tanti tanti eh, ma non del calcio eh, che serve a proteggersi da per esempio eh, il mio ultimo video sul calcio è questo eh, succede che io poi in descrizione metto i titoli dei video e i loro link di molti argomenti però come vedi ho parlato del calcio e... e purtroppo non tutti i video che troverai ci avranno nel titolo calcio perché a volte io in descrizione di altri video metto i link che portano ai video del calcio quindi è un po un guazzabuio eh, perché la gente veda tutti i video comunque fatto molti video sul calcio eh, alcuni anche divertenti umoristici eh, chiamali ecco qua purtroppo mi si è avviata la, la riproduzione del video ma purtroppo ecco questo video di cui ti do il link adesso l'hanno visto 112 volte ed era un video molto interessante umoristico modesti a parte ho molti video visti soltanto eh, 112 volte Ecco, questo l'hanno visto 34 volte se li distribuirete tu che puoi dream man dovresti fare una playlist con i video dove canti e danzi così possiamo consultarli facilmente hai ragione hai ragione eh, però caro il mio amico lorenzo parenti eh, se tu puoi per whatsapp diffondere i miei video di calcio eh, cerca eh, cerca eh, adesso sto cercando di trascrivere eh, però sono tante sono decine sono non posso mica suggerirvi qua eh, tutto quello che cioè video che durano mezz'ora come questo eh, non so se mi spiego e quindi per whatsapp potresti farmi il favore di distribuirli questi video a centinaia di persone a migliaia di persone in modo che eh, mi fai il favore che che mi fai raggiungere la monetizzazione Video che durano mezz'ora, hai ragione, ma purtroppo sono tutti video su cose successe mesi o anni fa che ormai non sono più praticamente interessanti. ah Ma parlo anche, per esempio, giochi a premio occhio per incretinire la gente e forma di elemosina pubblica. E, e per esempio, parlo eh, del calcio mercato. Eh, vabbè che chi segue il calcio non vuole sentire parlare che il calcio è l'oppio del popolo però se spammi lo stesso come dice giustamente dreamman magari qualcuno li guarda i video quindi come ci siamo fatti a torino un auto attentato da deficienti perché Allarme e panico in piazza durante la finale di Champions League tra Juve e Real Madrid: eh, non ho potuto mettere nel titolo un morto e più di mille feriti. 1600 Ma chi ha controllato che non vendessero bottiglie di vetro? Chi ha controllato che non vendessero alcol, venditori abusivi, che magari c'era qualche interesse occulto dietro? Chi ha controllato che, eh, non clausurassero bene l'entrata del metro che c'è caduto gente dentro e, e se, se ferita così sì così finalmente ti danno il bonus per le 8.000 views grazie magari raggiungere 8.000 views allora mi raccomando aiutatemi non importa che mi vedano poche centinaia di persone si iscrivano poche decine di persone al mio canale però eh, caro lorenzo parenti eh, caro dream man caro alessandro arcangeli e eh, cari amici miei eh, che mi avete proposto questo tema dal quale io ho deviato per parlare adesso delle mie questioni mi raccomando eh, spammate i miei video diffondeteli magari su instagram su telegram su whatsapp su facebook su google plus dove avete più contatti certo non tutti guarderanno i miei video incluso qui incluso se fossero argomenti attuali però sono sicuro che qualcuno li guarderà e quindi caro lorenzo parenti ti ringrazio della tua collaborazione fin da adesso non ci arrendiamo eh, eh, poi io non sono come altri youtubers che mi ha detto un mio amico anche di facebook credo sia stato alessandro arcangeli che ci sono youtubers ricchi e famosi che chiedono denaro per parlargli via whatsapp per mandargli messaggi per questo per quell'altro io non chiedo denaro io non chiedo denaro con la paypal come fanno montesi eh, simone ed altri io chiedo solo views, commentari e likes e soprattutto condivisioni in questo modo mi aiuterete perché deve essere YouTube a pagarmi, non chiedo denaro dalla gente anche perché non ho un conto corrente bancario, non ho una PayPal, non capisco nulla di queste cose. E non mi sembra giusto che siate voi a pagarmi anche perché molti di voi, se non versano nelle mie condizioni, hanno appena un soldo sufficiente per vivere. Non è che si è ricchi come Nababi. Quindi, come dire, io ho fatto tanti video per esempio anche questo dove sono dei video critici del calcio forse non tutti gli amanti del calcio se ne interesserebbero Sant'Enchan parla dei giochi a premio televisivi del calcio spettacolo e di altri trastulli Hai capito per i grulli quindi eh, lo sport e salutare ciao ciao anche perché fra poco starò per chiudere il video ormai che ci puoi fare ormai sono le 21:53 e 53 ed io sono stanco e ho fatto di live 45 minuti forse anche voi siete stanchi ma eh, sì, ha senso vedere il calcio o ha senso di più giocarlo può essere un gioco razionale tutto quello che vuoi ma giocare il calcio può essere veramente salutare. Ma io ne parlo in tutti i video. Vedere una partita per 45 minuti, per 90 minuti, seduti magari già da tempo in casa come il ragionier fantozzi, o nello stadio non è salutare, è solo salutare per gli in interessi economici di qualcuno. È un occhio del popolo, lo sport di massa, fin dall'antica Roma quindi non si capisce in cosa può essere salutare stare seduti per 90 minuti bevendo birra fumando spinelli avendo degli eccessi ascessi isterici eh, l'hanno inventato lo sport spettacolo proprio per intrattenere le masse oscar Wilde diceva che il calcio serve per tenere lontani dal centro della città almeno per 90 minuti le masse eh, io vi chiedo perché spendere il proprio stipendio per finanziare le, questi ricchi sportivi che questi ricchi calciatori che poi sono dei bambini viziati e si prendono a calci tra di loro per guadagnare di più E veramente eh, così si distrae la gente tutto il giorno tutta la settimana pensando al calcio non ai veri problemi che la politica deve risolvere e poi si dice che si fa di tutto per lo sport si finanzia lo sport si finanziano le squadre di calcio che sono dei club privati come i partiti politici cioè eh, non si deve finanziare pubblicamente né una squadra di calcio né un partito politico perché tutto quello è oppio per la gente ci tolgono il denaro di tasca per tutti questi intrattenimenti questo pubblico ludibrio e, e poi voglio dire eh, perché dicono che lo sport è salutare proprio per quello perché le masse già si mettono in mobilità ore prima della partita addirittura viaggiano chilometri fanno trasferte per seguire la propria squadra di calcio e quindi se li levano dalle balle se li levano dalla città i tifosi che reagiscono come se avessero il tifo seguono la squadra di calcio magari da nord a sud o da sud a nord eh, portando violenza ad un'altra parte che poi il paradosso è che vengono nella stessa città tifosi da altre parti per seguire altre partite di altre squadre e quindi per eh, ore le masse si distraggono le partite di calcio soprattutto si facevano la domenica proprio per sostituire quell'altro oppio delle masse che è stata la religione quindi le religioni sono state una distrazione per le masse e il calcio ha sostituito quella distrazione proprio di domenica perché eh, o perché la gente è atea o perché con gli scandali del vaticano negli ultimi cent'anni eh, la gente non ne può più e resta a casa a pregare allora serviva un altro diversivo e vedi un po tu che ti trovano il calcio e altri sport di bassa come quelli che si praticano a massa carrara e quindi o c'è il calcio o c'è la, la religione, di fatto i credenti passano prima alla chiesa e si fanno benedire pure le sciarpe della, della squadra della città e poi vanno allo stadio. Dream Man, il calcio serve per incanalare certe energie dell'essere umano, è vero. Dream Man, infatti per le partite bloccano strade, per i propri diritti dormono, eh, dormono alla grande. Dream man, ho visto tifosi fare certe cose indicibili si sì, uccidere uccidere uccidere per esaltazione e poi nelle curve eh, le tifoserie violente fanno la rivendita o la prevendita di biglietti per quello che già non si trovano più perché eh, spariscono i biglietti si rivendono in internet o si rivendono in nero all'uscita dello stadio negli stadi vendono il cibo vendono il merchandising magari in nero le tifoserie vendono gli spinelli la droga si vanno a drogare a alcolizzare vendono le spranghe perché anche tu non puoi essere un tifoso violento senza far parte di una curva e che ti vendono le armi gli striscioni vanno a vedere la partita di calcio come in molti film di diego abad antuono e non potevano vedere la partita di calcio perché c'era lo striscione di largo 3 eh, metri per 8 e quindi grande eh, l'oppio dei popoli esatto se il calcio praticato è una cosa e con discrezione ma poi questi giocatori d'oggi che sono tutti giovani che corrono così tutti tanto per 90 minuti non saranno tutti dopati com'è che la squadra del torino che è morta schiantata in un incidente negli anni 60 aveva un'età media di 35 40 anni ed erano tutti o dei professionali o degli operai eh, lavoravano al calcio come seconda attività e, e si giocava solo la domenica adesso invece ci sono due o tre partite a settimana a livello europeo a livello italiano a livello Mondiale. E, e una volta c'erano tanti cambi di giocatore, eh, cioè era difficile che un giocatore finisse il primo o il secondo tempo. oggigiorno finisce addirittura il secondo tempo, eppure ci sono state tante testimonianze di doping nel calcio. Quindi eh, l'oppio del popolo ci fa vivere anche in una matrix, le religioni, il calcio. E quindi c'è democrazia quando come nell'antica roma che la repubblica romana era una repubblica democratica di nome ma in pratica votava solo chi aveva potere il, par, il, il tribuni del popolo avevano poco valore perché ogni tribuno del popolo il loro voto valeva la decima parte del, del, del tribuni dei patrizi poi gli appoggiavano i patrizi ai tribuni popolari della plebe solo quando gli conveniva. E poi gli davano panem e circensis che non è un'allegoria, perché quando la plebe andava nel Colosseo, letteralmente gli lanciavano le focacce. E sapete da dove avviene da dove viene fuori la locuzione cattolica? Oddio, daci il nostro pane quotidiano e il companatico, si diceva una volta, cioè quello che si mangia con il pane, perché eh, la dieta dei poveri era preeminentemente una dieta a base di focacce di farina. La tagliavano in due e ci mettevano dentro quello che riuscivano a trovare, pezzetti di carne, formaggio. Quindi si mangiavano delle focacce o delle pizze arricchite con olive con formaggio con, eh, con tutto quanto il resto quindi alla gente gli davano letteralmente il pane e il circo perché nel circo massimo il colosseo gli davano da mangiare da bere il vino così erano tutti contenti spensierati soprattutto dopo la terza guerra punica che ai reduci di guerra non gli hanno voluto dare come promesso le terre perché se li sono tenuti gli oligarchi e gli aristocratici romani e allora gli davano pane circo gratuito e alloggi popolari ai reduci di guerra vedi anche quello che succede con i reduci di guerra nordamericani che rimangono con uno stipendio da fame senza assistenza medica e, e quindi e, bisogna leggere bisogna leggere sia quello che sia io oggi inizio a leggere questa sera questa notte il quarto volume di havar Philip lovecraft lo rileggo di nuovo dall'inizio l'ho letto tante volte ma lo avevo iniziato a rileggere ultimamente fino a qua quando ho deciso invece di rileggere le opere dall'inizio no questo è il quarto tomo di tutti i racconti della mondadori che l'ho comprato a fine anni 90 tutti i racconti 1931 1936 philip lovecraft quello eh, questo è il libro più magico dopo il secondo e il terzo il primo mh, però questo mi è piaciuto moltissimo ci sono anche dei buoni racconti nel secondo e nel terzo quindi vi consiglio di leggere i racconti di havar philip lovecraft di questo periodo non necessariamente della mondadori editori ma del 1931 1936 poi ce n'è uno fino al 30 30 26 perché c'è stato un periodo di silenzio 1927 1927 1930 però adesso veramente abbiamo anche toccato i temi del calcio che è un occhio del popolo che ci fa distrarre dai nostri veri problemi così viviamo in democrazia ma non siamo in democrazia vi lascio perché si è fatto tardi ormai e voglio chiudere se no il mio cellulare si surriscalda troppo poi non ho soldi per comprarmi un altro adesso che so che sono le 22 sempre di martedì stiamo a roma 11 gradi celsius 51 fahrenheit adesso la possibilità delle precipitazioni si è ridotta al 0 umidità 93 per cento io credo che pioverà ci sarà condensa vento 7 miglia per ora non so perché prima me lo dava in chilometri adesso per miglia per ora cambia un po no eh, a ah, no cambio io ho visto se metto centigradi mi dice chilometri vento 11 km per ora 11 gradi centigradi 51 gradi fahrenheit 27 miglia per ore questo lo dico perché eh, come ho fatto in un ultimo video, in un penultimo, eh, di ringraziamento, eh, vediamo, sì, eh, è il mio terzultimo video includendo questo, e molta gente mi segue dai paesi anglofoni che parlano italiano, forse per ascoltare qualcuno parlare in italiano, forse perché sono discendenti di italiani. Forse perché sono italiani che lavorano all'estero e a tutti coloro che vivono in Nord America, Canada, Regno Unito, Australia, eh, Nuova Zelanda, Caledonia, eh, tutti i paesi anglofoni, mando un mio caloroso abbraccio, un mio grande ringraziamento, grazie per seguirmi perché sono tanti gli italiani che mi seguono dagli Stati Uniti. Sono per il mio canale circa in qualche video più del 12 per cento e non è poco e non è eh, capito se potete voi italiani all'estero iscrivetevi adesso devo tagliare questo live anche perché sono stanco eh, ho finito gli argomenti e non voglio poi che questo video si faccia troppo largo perché la gente inizia a non vederlo anche se è spontaneo allora vi ricordo mi raccomando c'è solo 2600 ore di views non vi chiedo denaro voglio riavere la monetizzazione buonanotte caro dream man e qua vi lascerò forse questa notte o domani i video consigliati fate clic in alto e sempre gli stessi video in rettangoli nelle cartelle di riproduzione nei quattro angoli dello schermo e... Facci vedere fuori dalla finestra. Non so chi è che ti deve fare vedere fuori dalla finestra. Eh, Bu. Boh. Finestra. Ah, poi... Mi... The Jingle is Love dal vivo never agente inquadra la finestra non posso devo togliere il cellulare e poi appunto come a ti dice dream man mi chiamo senti Ah, a ti riferivi a me quindi Never agent, ah, non, non avevo interpretato. No, eh, sono Saint Quindi, caro amico Neverman, Never, eh, never agent, eh, sono Saint Jean. Eh, non avevo interpretato la tua frase, però eh, non so perché fuori dalla finestra se c'è la cortina abbassata ce l'ho da un pezzo la cortina abbassata ce l'ho eh, cortina da un pezzo allora vi lascio grazie di avermi seguito mi raccomando fatemi raggiungere di nuovo la monetizzazione dei video mettendo eh, like nei miei video che vi consiglio fate clic nelle cartelle di riproduzione e niente ciao a tutti grazie per i quattro like dalla prossima già ho sforato l'ora di riproduzione quello che farà in riproducibile il mio video e quindi vi saluto alla grande ciao grazie per avermi seguito in tre o quattro persone eh... si sì, dream man è una strana richiesta ciao a tutti ciao che strana richiesta filma fuori dalla finestra bu Veramente, ciao. Ma avesse chiesto a quest'ora di mangiare la minestra alle 22 e 9 minuti? Ma che vuole vedere fuori dalla finestra? Ciao, magari la strada.